In questa video-lezione vedremo cosa succede nella fase finale di un percorso di consultazione, quindi le attività di comunicazione e di diffusione dei risultati e quelle di feedback dall'amministrazione verso i partecipanti e da coloro che hanno partecipato al percorso verso l'amministrazione che l'ha promosso. Ci troviamo quindi nella fase conclusiva del percorso di eh, consultazione, quella nella quale si eh, analizzano e si verificano eh, i dati che sono stati raccolti attraverso la consultazione e si predispongono eh, gli strumenti e i materiali attraverso i quali comunicarli. Quando si conclude una, una consultazione, eh, normalmente si ha a disposizione una grande massa di informazioni, soprattutto se questa consultazione si è svolta prevalentemente online. Quello che è richiesto di fare in questa fase è di mettere ordine, di eh, analizzare questi dati e riuscire a renderli leggibili e comprensibili, prima di tutto, all'organizzazione che l'ha promossa, per poter poi diffondere verso l'esterno, quindi verso i partecipanti e verso il resto dell'opinione pubblica, quanto è stato fatto. Questa attività di comunicazione e di diffusione dei risultati tipicamente viene fatta attraverso il sito istituzionale, quindi gli stessi spazi che sono stati utilizzati durante le fasi di promozione e di svolgimento della consultazione e ovviamente attraverso i canali social negli spazi presidiati dalla istituzione. Lo spazio online eh, che ospita questi dati normalmente è quello eh, del sito tematico o nei casi in cui le amministrazioni abbiano ehm, già sviluppato dei portali che raccolgono tutte le informazioni in uno spazio unico nel quale è possibile trovare lo storico di tutte le iniziative realizzate. Questo eh, che vedete è lo spazio di Io partecipo Plus, la piattaforma per la partecipazione civica della Regione Emilia-Romagna che raccoglie Tutte le consultazioni in corso e svolte nel territorio regionale. Questo tipo di approccio è ugualmente diffuso anche a livello europeo in tutte le grandi eh, amministrazioni che in maniera eh, istituzionalizzata, formalizzata, ricorsiva utilizzano lo strumento delle consultazioni online, nel caso per esempio del governo inglese che raccoglie in un unico portale tutte le consultazioni in modo da rendere eh, facile eh, immediato per chi ha partecipato e per chi, comunque, voglia conoscere cosa fa l'amministrazione pubblica, eh, accedere ai dati relativi alle iniziative di partecipazione realizzate. La forma in cui tipicamente i, i dati eh, riguardanti la partecipazione, i contenuti, in una parola, gli esiti di una consultazione, sono diffusi, eh, sono i report. Eh, I report sono un tipo di documento eh, rivolto eh, sia a chi ha partecipato alla consultazione, quindi le persone che hanno dato un contributo e che si aspettano di eh, capire quale effetto ha avuto la propria partecipazione, eh, sia l'opinione pubblica nella sua generalità, quindi sono uno strumento attraverso il quale l'amministrazione la, eh, che ha promosso la consultazione comunica e rendiconta quello che ha realizzato. Il report possono avere diverse forme, possono essere strutturati secondo diverse, sulla base di diverse esigenze. Eh, il primo passaggio per predisporre un documento di questo tipo è ovviamente selezionare i contributi. Eh, capire che cos'è arrivato, valutare sulla base della coerenza o dell'incoerenza e in qualche modo eh, identificare quei contenuti che sono in grado di dare eh, valore alla partecipazione, quindi eh, rendono effettivo eh, il processo e in qualche modo consentono di valorizzare i risultati più significativi. Questa operazione di selezione, quindi, dall'intera massa di contributi, di idee, di proposte raccolte, confluisce in un documento che in qualche modo raccoglie e contestualizza eh, l'intera iniziativa. Le informazioni possono essere rese in formato testuale, ma anche utilizzando delle forme di rappresentazione grafica e visuale, come il caso, per esempio, delle infografiche. Volendo pensare a una: scaletta tipo, un indice di questo tipo di documenti, possiamo pensare che ci sia una parte introduttiva, quindi un contesto che racconta eh, perché è stata promossa la consultazione, chi l'ha promossa, qual è stata la durata, eh, quindi tutte le informazioni che servono a comprendere che cosa è stato fatto. Una seconda parte dedicata all'analisi dei contributi che sono arrivati, con anche l'indicazione di come i contributi che in qualche modo sono stati considerati ai fini della scelta eh, hanno avuto effetto, quindi in che cosa eh i cittadini sono riusciti a incidere rispetto a quella che era la finalità, l'obiettivo per il quale l'amministrazione ha promosso la consultazione. Infine, ovviamente, una parte dedicata alla eh, presentazione dei dati, i dati sui contributi e i dati sulla partecipazione, quindi, eh, per esempio, tutte le statistiche legate agli accessi online, la distribuzione, ov ovviamente una rappresentazione grafica che faciliti la lettura e la comprensione, eh, dei risultati raggiunti dalla consultazione. I report possono essere più di uno, possono eh, avere dei contenuti e delle finalità diverse a seconda di quanto la consultazione è strutturata, quanto è complessa, quindi può essere necessario realizzare dei report intermedi o dei report tematici a seconda eh, anche della numerosità dei contributi. Normalmente questo tipo di documenti sono pubblicati nello spazio che ha ospitato la consultazione. Eh, questa che vedete è la pagina dedicata alla consultazione pubblica sulla riforma costituzionale. Il rapporto finale che contiene tutte le indicazioni che sono emerse dalla consultazione e tutta la parte di elaborazione statistica sui questionari attraverso i quali sono stati raccolti i contributi dei cittadini sono rappresentati all'interno di questo documento che è sempre visibile e disponibile anche dopo che la consultazione si è conclusa. Esistono ovviamente molte forme di rendicontare la partecipazione e di diffondere questo tipo di informazioni, non necessariamente sono testuali. Eh, per esempio, nel caso della consultazione La buona scuola, sul sito che ha ospitato la consultazione e che ospita eh, in maniera costante e aggiornata le informazioni sul processo di attuazione, eh, trovate per esempio una presentazione eh, PowerPoint eh, di quello che è stato l'intero processo, dalla fase iniziale di progettazione sino alla fase di consultazione, raccolta e analisi dei dati e poi la fase finale di implementazione del processo di riforma. Un elemento fondamentale a chiusura eh, della fase di comunicazione e diffusione dei risultati riguarda il feedback. Quando parliamo di processi di partecipazione, ci eh, troviamo all'interno di un processo che ha una sua circolarità. L'amministrazione chiede ai cittadini di partecipare, i cittadini inviano le loro proposte, ma a loro volta eh, richiedono di avere un feedback, un ritorno rispetto all'utilità del contributo che hanno dato. Si instaura quindi una relazione di tipo dialogico tra l'amministrazione, che è fatta sul piano dei contenuti, ma è fatta anche molto di dialogo e di comunicazione. Il primo elemento a chiusura di una consultazione, quindi nel momento in cui il cittadino ha accolto l'invito a partecipare, e ha compilato il questionario, o ha inserito la sua idea, o ha inserito il commento sul, sul documento, se si tratta di un documento commentabile, e ovviamente il ringraziamento. Eh, la partecipazione è un atto volontario, non c'è alcun obbligo da parte delle persone e quindi i cittadini che spontaneamente eh, decidono di farlo eh, meritano hanno diritto ad avere un ringraziamento. Questo ringraziamento dovrebbe essere individuale proprio perché in qualche modo eh, ci deve essere un riconoscimento dell'impegno e del tempo dedicato. Il feedback è nella fase finale di una consultazione, quindi quando si mh, stanno elaborando i report, quando si devono in qualche modo capitalizzare i contributi arrivati, può essere di due tipi. Può riguardare il processo in sé, quindi eh, cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato della consultazione, si possono usare molti strumenti in questo caso di eh, rilevazione del gradimento. Normalmente abbiamo visto la modalità attraverso la quale si eh, comunicano gli esiti e si danno feedback è il report. Il report ha una doppia valenza, quindi eh, da un lato informa i cittadini sull'utilizzo che è stato fatto del proprio contributo, dall'altro in qualche modo funziona come eh, risposta dell'amministrazione. I feedback possono essere forniti anche in altri modi, eh, per esempio, eh, esponendo sulla piattaforma che ha ospitato la consultazione le motivazioni per le quali alcune proposte sono state accolte, e altre no. Eh, questa che vedete è, è la pagina del sito della, del Comune di Legnano, che ha realizzato recentemente un'esperienza di bilancio partecipativo, eh, sul sito trovate un, un documento scaricabile nel quale ehm, il Comune motiva perché alcune idee sono state accolte e quindi su quelle è stato chiesto ai cittadini di votare, altre no. Quindi vengono spiegate le ragioni della scelta adottata dall'amministrazione in maniera puntuale per ogni singola proposta. Quando invece si adottano delle piattaforme che in qualche modo rendono trasparente, visibile ehm, che cosa è stato accolto e che cosa non è stato accolto, eh, questo tipo di feedback è immediato. Eh, è il caso, per esempio, anche, ancora una volta è un bilancio partecipativo, è il comune di Desio che ha utilizzato la piattaforma Liquid Feedback, che consente di votare, quindi in diretta è uno strumento di democrazia. Diretta consente quindi alle persone di votare i progetti per i quali eh, si chiede poi al Comune di destinare delle risorse di bilancio. In questo caso il feedback è immediato perché ciascuno vede se il proprio progetto è stato votato, quanti voti ha preso e quali sono i progetti che eh, verranno poi realmente finanziati dall'amministrazione. Su questo tipo di eh, relazione, di eh, feedback tra eh, amministrazione che ha realizzato la consultazione e cittadini che hanno partecipato, eh, giocano una, un ruolo importante i social media. Eh, Twitter, in questo caso quindi gli account Twitter delle amministrazioni che hanno promosso... Eh, le iniziative possono essere utilizzate in diverse fasi, l'abbiamo visto, eh, del processo di consultazione. Nella fase finale possono servire come eh, strumento per eh, amplificare l'informazione, per raggiungere una uh, utenza ancora più vasta, aiutando quindi a um, rendere noti i risultati raggiunti dall'iniziativa. Dedicare del tempo, delle risorse, pianificare delle azioni di comunicazione e di diffusione dei risultati è fondamentale nella prospettiva di voler consolidare eh, una relazione tra cittadini e amministrazione. Eh, la partecipazione ha questo scopo, eh, deve in qualche modo facilitare, rafforzare i legami tra cittadini da una parte e istituzioni dall'altra, eh, curare questi aspetti di comunicazione e di feedback a conclusione del processo aiuta a rendere più solida eh, e più coerente questo tipo di relazione.